Siamo in piazza a una manifestazione per Mimmo Lucano con l'avvocato Gianluca Vitale. L'avvocato Gianluca Vitale, una sentenza molto controversa, può, lasciare, può darsi un suo commento anche a seguito del discorso potente che ha fatto in piazza? Sì, ovviamente poi leggeremo le motivazioni. Quello che è sicuro è che questa sentenza dimostra un certo tipo di approcciare all'esistente, che è un, eh, un qualcosa che non riesce a comprendere, non riesce a comprendere come il, una persona possa agire non mosso dal profitto, ma dal bene altrui, neanche dal bene proprio. Eh, si è detto, si è scritto, non è stato condannato per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quindi va tutto bene, semplicemente ha usato male il denaro pubblico e è giusto che paghi. Non è assolutamente così. Ad essere stato inquisito, processato, è stato è condannato è tutto un sistema, un modo di pensare prima che gestire l'accoglienza che mette al centro la persona e non appunto il profitto. E questo evidentemente è pericoloso perché può essere contagioso. Eh, ricordiamo che è stato condannato a cinque anni, che è una pena enorme per carità, ma era stato condannato a cinque anni Don Cesare allo Deserto che gestiva il centro Regina Pacis dove veniva, eh, venivano puniti i migranti islamici mettendogli in gola la carne di maiale spingendola col manganello. Ecco questa persona evidentemente ha commesso un reato molto, più, molto meno grave di quelli che ha commesso Mimmo Lucano mettendo una firma dove non andava messa o eh, spostando il denaro in cosa gli sembrava più utile per il bene di tutti. Ecco credo che eh, io ho chiesto in questa piazza di impegnarci, di prendere un impegno, di continuare a lottare, di continuare a disobbedire perché la disobbedienza alle leggi ingiuste e alle prassi ingiuste è scritta nella Costituzione o meglio eh, quando si è discusso in assemblea Costituzionale, eh, si è discusso di scriverla, ma molti hanno detto, tra cui Mortati, non c'è bisogno, Dossetti, non c'è bisogno di scriverla perché è implicita nelle nostre norme costituzionali. E allora noi dobbiamo lottare per i diritti fondamentali, dobbiamo no lottare per l'eguaglianza sostanziale. Come ha fatto Mimmo Lucano? Assumendoci dei rischi, così come fanno quotidianamente chi apre, chi occupa in, in Val di Susa i rifugi, come Lorena, che in, a, alla frontiera tenta di dare una soluzione, un piatto cazzo. E' un, un po' di quiete a chi ha fatto la rotta balcanica, o chi va a salvare le persone nel Mediterraneo o tenta di sottrarli all'inferno eh, greco. Ecco, credo che questa sentenza ci insegna che vorrebbe metterci paura, ma invece ci deve far continuare a lottare molto più forti di prima. Grazie Avvocato. Grazie a voi.